Selena Gomez, migliaia di chilometri solo per rivedere Teve e Cnd. Che Selena Gomez e Teve e Cnd abbiano una sorta di ossessione l'uno nei confronti dell'altra, è abbastanza evidente. I due fidanzatini non perdono occasione per vedersi, anche quando si trovano agli angoli opposti del pianeta. Come ha fatto la pop star lo scorso weekend e Lunghi voli per vedersi. I loro sguardi non mentono, Selena Gomez e The Weeknd sono pazzi damore. È evidente in ogni loro uscita pubblica, in ogni selfie pubblicato su Instagram, in ogni foto rubata che li ritrae insieme. A conferma di quelle gamme, oggi, ci sono anche le pazzie che la coppia si regala. A cominciare dai voli improvvisati, presi di corsa da uno o dallaltra per raggiungersi. E per restare insieme anche solo per poche ore. L'aveva fatto per primo Tevec lo scorso luglio quando, per raggiungere la sua amata Selena, aveva preso un volo lungo oltre 11 ore per raggiungere Los Angeles da Parigi. E per poter così festeggiare il compleanno della sua fidanzata. Ora, a ricambiare il favore, è stata Selena Gomez, lo scorso weekend, per poter trascorrere il sabato e la domenica in compagnia del proprio ragazzo, la pop star ha percorso i quasi 4.000 km che separano New York da Vancouver. A testimoniare l'impresa imprese è stata una loro fan, che ha sorpreso i due abbracciati stretti per le vie della città canadese, Teve e con un giubbotto mimetica. Selena, con un lungo cappotto in stile Bonton. A New York per girare un film, la Gomez era stata fotografata nella grande mela l'ultima volta mercoledì. E, a meno che le riprese non siano già finite, a quest'ora avrà già fatto ritorno lì. A dimostrazione che, quando c'è l'amore vero, di aerei se ne prenderebbero anche due al giorno. Pur di passare qualche ora con la persona amata. È molto dura, quando vuoi passare del tempo con qualcuno che ami e, al tempo stesso, vuoi che tutto rimanga a segreto, aveva dichiarato Selena Gomez la scorsa estate, a proposito del motivo per cui non ha scelto di nascondere la sua relazione con TV e CND. Non voler uscire allo scoperto crea grandissima pressione. Io, invece, voglio solo essere felice. Voglio essere me stessa, e tutto il resto non conta. L'amore corre su Instagram. L'amore tra Selena Gomez e The Weeknd corre anche su Instagram. Fin da quando hanno iniziato a frequentarsi, lo scorso gennaio, i due hanno riempito i rispettivi profili social di dolcissimi post e di riferimenti alla loro relazione. Lo scorso giugno, ad esempio, la Gomez pubblicò una foto del fidanzato, in copertina su Forbes, tra le sue Instagram Stories. In tutta risposta, qualche tempo dopo lui fece lo stesso, postando un'immagine della sua fidanzata ritratta per coach. E persino le 11 ore di viaggio da Parigi a New York, la star dell'RB le ha documentate su Instagram. Lo scorso settembre, è stata ancora Selena a condividere la cover che Harper's Bazaar ha dedicato al fidanzato, commentandola con un cuore e, lui, ha risposto con unimmagine presa dal delay editoriale per In Stile. È l'amore ai tempi dei social. Ed è un amore dolcissimo, quello tra le due star della musica. Un amore tenero come quello di due adolescenti, ma forte e deciso. Come lamore di una coppia solida, che crede nel per sempre.